Cioè, vuoi dire che a Ciccio Gamer non risponderebbero per un problema così grande? Ma io, ho fatto, sai cosa ho detto nella mia live? Lo sai sì. cosa ho detto nella mia live? Ho fatto, se fossi, se, se fossi stato Brullo, probabilmente ci avevano risposto. Chi Brullo, io? Yeah.